Grande fratello VIP, Jeremias, il retroscena con una ex concorrente. Jeremias Rodriguez del GF VIP, il messaggio a una ex concorrente. Jeremias Rodriguez, nel bene e nel male, è stato sicuramente protagonista assoluto di queste prime settimane passate nella casa del grande fratello V. Difatti, se nei primi giorni ha catalizzato lattenzione per via del flirt che ha avuto con Carla Cruz, negli ultimi giorni ha fatto molto parlare per la tremenda discussione che ha avuto venerdì scorso con Simone Izzo e, successivamente, per delle brutte dichiarazioni contro il presentatore Daniele Bossari. Finita qua? Nemmeno per idea perché Jeremias Rodriguez ha fatto discutere in queste ore anche per una clamorosa rivelazione fatta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi. In pratica, nellultimo numero del magazzine. È stato svelato che il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, avrebbe mandato un romantico messaggio privato su Instagram alla bella Eleonore Casalegno. Tuttavia, la ex concorrente del reality show condotto da Ilari Blasi la quale ha da poco iniziato una nuova relazione dopo il naufragio del suo matrimonio, sembra abbia immediatamente cancellato il messaggio ricevuto. E chissà cosa penserà la presunta fidanzata di Jeremias. Infatti, la rivista, a dispetto di quanto dichiarato dal bel Rodriguez, ha svelato un altro interessante retroscena sulla sua vita privata, a una fidanzata. Grande fratello Vip, il gesto di Jeremias Rodriguez. Il settimanale Chi ha rivelato che la fidanzata di Jeremias Rodriguez si chiamerebbe Sara. E con quest'ultima il giovane concorrente della seconda edizione del GF Vip avrebbe congelato la relazione per riuscire a godersi appieno questa nuova esperienza insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Sarà davvero così? Comunque sia il ragazzo ha fatto molto parlare in questi giorni anche per altri motivi. Infatti, le sue recenti discussioni con la regista e sceneggiatrice Simone Izzo e alcune sue violente dichiarazioni contro Daniele Bossari, l'hanno messo al centro di una bufera sui social. Molti fan del reality VIP condotto da Ilari Blasi. Infatti, l'hanno attaccato pesantemente sul web, chiedendone anche l'espulsione. Dichiarazioni che hanno fatto preoccupare molto anche la compagna dello stesso conduttore di mistero. Motivo per cui ha annunciato su Twitter di aver contattato la produzione del Grande Fratello Vip per chiedere delucidazioni a tal proposito. Insomma, Jeremias Rodriguez non è certo passato inosservato in queste prime due settimane passate nella casa del GF VIP, tra flirt, litigate e dichiarazioni shock. E chissà se potrebbe rischiare davvero l'espulsione. Potrebbe esserci questo clamoroso colpo di scena? Per scoprirlo non resta che seguire la quarta puntata del GF VIP prevista lunedì prossimo su Canale 5.